ragazzi come va spero bene oggi andremo insieme a provare questo kit della parkside questo set di uh, frese a tazza bene procediamo ad aprirlo per aprirlo ci basteranno semplicemente due forbici apriamolo qui nei bordi perché non si fa mai trovo le istruzioni <ride> perché non ho la picchia minima idea di come funzionino ok che posso abbassare così no non sono le istruzioni queste mi spiace è andato male stavolta allora devo vedere da solo come funziona ok questo è tutto ciò che ci troviamo dentro ah questa è svita ok quindi si dovrebbe inserire e fare la tazza qui dentro va bene ok questo l'ho capito quindi eh, ci sono queste due che hanno anche dei sostegni laterali che io non ho al momento qui non sono usciti all'interno quindi mi devo arrangiare semplicemente così quindi allora probabilmente vanno così ok vanno all'interno di questa feritoia poi ci va il bullone sopra ok le metto più centrate così vedete meglio vanno strette e poi vanno utilizzate così io direi anche che le possiamo anche provare questo sarà un brevissimo video su questi fuori a tazza io direi di provarle con il trapano a colonna perché con il trapano visto ciò che mi è successo l'ultima volta non ci tengo uh, quindi prendiamole così questa la teniamo già montata che sarà la prima che proveremo e nulla ragazzi spostiamoci nell'altra postazione bene ragazzi io direi di iniziare con una piccola prova la prima iniziamo a mettere il... Ragà, mi trovo che praticamente sono arrivato fino a fondo scala del trapano. Il trapano scende fino a un massimo di eh, 60 mm. Quindi devo alzare un po' questa parte per eh, poter continuare a forare. Ragà, purtroppo ho perso praticamente eh, il test del secondo foro, ho usato quest'altro foro, quest foro a tazza. E procedo con il terzo ho uh -oh, staccato la corrente giustamente <susurra> fuori fatto. ecco qui primo secondo terzo purtroppo non arriva fin giù però possiamo rifilare sempre ora direi di pulire un po tutto questo macello semplicemente con l'aspiropolvere che ho fatto io con cui vi lascio il link qui sopra in alto della costruzione del primo e del secondo video ora continuiamo direi di uh, aprire qui sbloccare il dado di serraggio dare 3-4 colpetti così da far uscire il pezzo ecco qui molto semplice basta svitarlo ora, un po' faticoso, ecco qui, Questo qui lo possiamo mettere da parte, prendiamo la fresa più grande, anzi è il foro a tazza più grande, inseriamo il pezzo all'interno e ci inseriamo sopra il suo lato di bloccaggio. Ecco qui, stringiamo manualmente, inseriamo la presa e poi possiamo stringere per bene. Ecco qui. Ora rimettiamo la nostra basetta di legno, riblocchiamola con, con le nostre morse a una mano, che prima dal lato dall'alto ok Stendiamo un po okay. non si muove neanche di un millimetro e avviamo il nostro trapano facciamo anche quest'ultimo foro Ecco qui fatto anche quest'ultimo foro, questi sono i vari fori ora andiamo a prendere il nostro calibro e andiamo a misurare ogni singolo foro ok ragazzi sono un po impolverati un po sporchi ma diciamo questi sono i fori che abbiamo fatto con questi fori a tazza da 3 euro della parkside 3 4 euro non ricordo bene il prezzo della parkside ok allora praticamente questi sono trucioli che possiamo benissimo utilizzare magari anche per chi a casa non ha eh, magari una puleggia, deve fare una piccola puleggia, con eh, queste misure può fare una puleggia. Può benissimo metterci da parte a parte un bullone, metterlo a trapano e con un calciavite fare una piccola puleggia. Magari non di compensato di un altro materiale di legno un pochino più duro, Uh, allora, sulle... su questa misura qui ci sono andato abbastanza pesante, se avete visto. Infatti, uh, si nota si nota un po'. Però metto a fuoco: ecco qui. Su questa misura qui ci sono andato anche abbastanza pesante. Mentre su queste altre due, ci sono andato. Su queste altre tre, scusatemi, ci sono andato abbastanza leggero. ok ragazzi io direi che per questo video è tutto uh, questi prodotti sono promossi poi sta a voi decidere se acquistarli o meno io vi lascerò in descrizione sempre dei link riguardo a questi prodotti uh, ragazzi nulla io vi saluto vi auguro un buon anno nuovo anche se molti in ritardo perché sono passati un bel po' di giorni eh, devo ancora togliere l'alberello di natale per chi non l'avesse visto e lo volesse vedere lascio il link qui in alto ragazzi io vi auguro una buona giornata e restate sani ciao